Cindy Crawford, ecco qual è il suo elisir di giovinezza da vera star. Negli anni 90 era una delle donne più sexy e affascinanti del mondo. Oggi a più di 50 anni rimane una delle donne più sensuali e ammirate dello show system, come fa Cindy Crawford a mantenersi sempre giovane come una vera star?. Questo è ciò che si chiedono da sempre le donne che vedono il tempo passare, ma la bellezza della top model più famosa degli anni 90, mai a passire. Cindy Crawford ha un fisico marmorio e un'altezza notevole, ma soprattutto ha un viso molto riconoscibile grazie al neo che lei stessa ha trasformato in un simbolo di bellezza. Arrivare alla sua età con laspetto di una quarantenne non è impossibile, basta seguire i consigli del suo elisir di giovinezza. I segreti di bellezza di Cindy Crawford. Il suo volto non ha una ruga, la sua pelle è luminosa e senza imperfezioni, Cindy Crawford ha dimostrato a tutto il mondo che si può sconfiggere letà, senza dover ricorrere a grandi operazioni. La top model degli anni 90 è bella oggi, così come lo era quando varcava le passerelle di tutto il mondo ed è tutto merito di alcuni elisir di giovinezza per lo più naturali che utilizza fin dalla giovane età. Il primo riguarda un mix di acqua e latte che vaporizza sul viso ogni mattina al suo risveglio, questo rimedio sembra che l'abbia ereditato da sua nonna, garantendosi una pelle perfetta. Un altro elisir di bellezza utilizzato dalla ex top model riguarda il caffè, la caffeina infatti è uno degli ingredienti più utilizzati quando si tratta di rimedi contro la cellulite. Cindy Crawford quindi ha dichiarato di utilizzare il caffè macinato o i classici fondi per masseggiarsi la pelle asciutta, affetta da cellulite. In seguito si risciacqua sotto la doccia oppure leva ogni traccia di caffè con una spazzola per il corpo. L'obiettivo? Migliorare la circolazione delle gambe, che in questo modo rimangono sempre toniche e slanciate. Oltre a questi due rimedi, è importante sottolineare che la Crawford ha sempre fatto uso di creme di bellezza ultra specializzate, maschere idratanti. Ma soprattutto mantiene uno stile di vita sano. Lo stile di vita della modella. Non basta riempirsi di creme di bellezza, per essere sempre al top della forma è necessario seguire uno stile di vita sano. Dormire il giusto numero di ore, allenarsi con costanza, evitare il fumo, gli eccessi e mantenere una dieta equilibrata. Mangiare spesso frutta e verdura, evitando il cibo spazzatura, allenarsi costantemente anche a 50 anni e lasciare il giusto tempo di riposo per recuperare la forma fisica, sono i must per mantenersi sempre giovani. Un consiglio in particolare riguardo il sonno è quello di dormire supini, in modo da evitare la formazione delle rughe. Per mantenere la propria pelle idratata inoltre è fondamentale seguire una beauty routine quotidiana, mantenendo sempre il viso pulito, sia la mattina che la sera, idratandolo con prodotti di qualità e utilizzando la crema solare, per evitare che venga esposto in modo eccessivo al sole. Del resto, se anche Charlie Zeteron consiglia una protezione schermo, un motivo dovrà pur esserci.